Mi chiamo Settimio Bonetti, ho 73 anni. Prima dell'intervento avevo disturbi urinari, andavo frequentemente al bagno e l'urina ne usciva molto poca. E era una menzione scarsa e frequente. E sono passati circa 7 mesi dall'intervento. Oggi posso dire che la notte riposo molto meglio. Ho in media un paio di, di alzate notturne con un flusso molto intenso di giorno dipende da quello che bevo perché se bevo molto logicamente si riempie la vescica e la vado a svuotare altrimenti sto anche due o tre ore senza andare in bagno ho fatto l'intervento con, con il metodo Rezum quello con l'acqua calda e, e devo dire che io, a parte come ripeto non ho sentito niente Nessun dolore, niente, né prima e né dopo. Prima invece capitava che dopo 20 minuti andavo in bagno e facevo molto poco. Era una missione ripetuta e, e scarsa. Prima dell'intervento il getto era a volte molto scarso e, e frequente. Dopo l'intervento invece vedo che migliora, a volte molto molto intenso. A volte è un po' meno intenso, ma forse perché l'urina raccolta è minore e quindi spinge meno. L'intervento allora, è stato molto buono, nel senso che l'anestesia non mi ha fatto sentire nulla. Il decorso post operatorio non è stato per niente complicato. C diciamo che l'unico inconveniente è stato il catetere che a volte eh, mi, mi dava fastidio, cioè come se, se toccasse e basta solo questo per il resto niente di che i dolori relativamente pochi e, e dopo l'intervento non stavo bene l'eiaculazione allora, precedentemente con medicinale Urorec non c'era era assente dopo l'operazione è tornata normale, la funzionalità ha ripreso normalmente senza nessun problema quindi lei Yarla dopo aver fatto e non prende pasticche? No. Eh, non lo dico. Eh sì, non ho, non ho sospeso tutte le pasticche, quindi eh, la, la, la cosa è migliorata molto rispetto a prima che prendevo pasticche, due pasticche per la prostata e non funzionava bene. Ok, allora, se dovesse dare un consiglio a un uomo che ha l'ipertrofia prostatica, questa soluzione potrebbe essere un buon, un buon trattamento cioè rispetto a quello che bene o male è stato come decorso post-operatorio, cioè se deve fare un commento oppure deve parlare con un amico, no? Un amico che gli dice, sai io, io faccio ho, male la pipì. Io l'ho già consigliato a un paio di persone perché ho detto che non c'è differenza tra prima e dopo. Se la prostata non funziona e c'è bisogno dell'operazione, questa è una buona soluzione. Per il resto sono contento così. Sì, lo rifarei volentieri.